Finalmente il gruppo ha raggiunto il suo obiettivo. Siete riusciti a catturarlo dopo mesi di inseguimenti. Siete pronti a portarlo al vostro capo. Ed è proprio in quel momento che il ladro lo pugnala nello sterno. Momento di gelo al tavolo. Poi tutti si ribellano, iniziano a urlarsi contro. E il giocatore che ha mandato all'aria un piano che è durato... Sei mesi in tempo di gioco e otto sessioni in tempo reale, li guarda un po' stupito e fa «Ma questo è quello che avrebbe fatto il mio personaggio!» Salve comunità e bentornati su un canale di ruolo. Io sono Giacomo e questo è il Galateo del Ruolo, la rubrica in cui analizziamo alcuni piccoli problemi che possono accadere al tavolo e vediamo di risolverli con alcune accortezze. Oggi parliamo di una delle frasi più utilizzate nel gioco di ruolo, da sempre scudo per i più vili assassini e non solo. La fantomatica il mio personaggio avrebbe fatto così e tutte le sue varianti. Questo era un video che volevo fare da un po' di tempo e lo faccio ora perché qualche tempo fa è uscito un altro video sul canale Gente di Ruolo, fatto da Antonio, che vi metterò nella schermata finale qui in descrizione. Vi consiglio di guardarvelo perché comunque è molto interessante. La mia prima reazione quando sento qualcuno dire questa frase è istintiva ed è quella di rifiutare. Assolutamente. dire che non si può o non si deve usarla e basta. Ma questa rubrica non si occupa di reazioni istintive, si occupa invece di analizzare alcuni comportamenti al tavolo e di vedere come possiamo migliorarli. E poi è capitato anche a me di pensarlo, quindi cosa faccio? Due pesi e due misure? Proprio per nulla. Quindi oggi cercherò di non pormi a priori né in contrasto né a favore di questa frase. Vorrei invece porre una terza via, una via che non osteggia ne approva, ma riformula. Prima di tutto, se vogliamo fare questo viaggio, ci toccherà accettare delle premesse. La prima premessa è questa. Il benessere delle persone al tavolo è di valore superiore a tutto quello che accade all'interno del gioco e si preserva non contravvenendo agli accordi impliciti ed espliciti presi tra i giocatori. La seconda premessa è legata alla prima ed è il benessere delle persone al tavolo, tu è necessario perché il gioco sia vissuto come un gioco e non come una serie di soprusi la felicità delle persone non può essere subordinata all'interpretazione noi stiamo giocando non interpretando. La terza premessa che vi chiedo di accettare è quella più importante per questo video e può essere ridicolo doverlo dire, ma vi assicuro che non lo è. Noi non siamo in nessun modo i nostri personaggi, mai. Se non siamo i nostri personaggi, allora non possiamo sentire né le loro emozioni, né il loro dolore, né le loro aspirazioni. È capitato anche a me. Delle volte io stesso mi sono trovato a dire, cavolo, sento le sue aspirazioni come se fossero le mie il suo dolore come se fosse il mio. Questo, e davvero d'attore mi dispiace un po' dirlo, non è possibile. Noi non possiamo sentire il suo dolore. Possiamo solo, e vi assicuro che comunque non è dire poco, sentire il nostro dolore, come se fosse il suo. Sentire le nostre aspirazioni allineate con le sue, vivere la difficoltà delle scelte che noi dobbiamo compiere per lui come se ne dipendesse la nostra vita. Questo toglie forse un po' la magia del personaggio che ci parla, la magia dell'interpretazione, ma dice una cosa molto chiara. Dice che noi siamo sempre in controllo delle azioni del nostro personaggio. E perché lo siamo? Perché noi, e mai qualcun altro, stiamo scrivendo il personaggio mano a mano. Ragionare consciamente e invertire la formulazione è già una risoluzione di molti problemi. Accettate le premesse, come prima cosa mettiamoci dalla parte di coloro che osteggiano la frase questo è quello che avrebbe fatto il mio personaggio e vediamo perché non è sempre corretta. Proviamo a dividere gli utilizzatori di questa frase in due gruppi distinti per motivazione. Potrebbero essercene mille. Ma proviamo per ora a tenere conto solo di due. Chi la dice perché sa le sue azioni sono andate contro l'accordo tra giocatori e la sta usando come scusa per non finire nelle peste e chi è sinceramente convinto di essere nel giusto. I primi stanno solo usando una scusa, si stanno facendo scudo e se si fanno scudo hanno già capito il problema e noi dobbiamo solo minare la solidità della loro difesa. Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, ai primi rispondiamo con la terza premessa. Chi contravviene al patto tra giocatori non deve addossare le proprie responsabilità sul proprio personaggio. È il giocatore ad averlo creato e il giocatore ad aver scelto per lui. Le responsabilità per la creazione e per le sue azioni, dunque, sono del giocatore e solo del giocatore. Dovrebbe assumersele e difenderle, non addossarle a chi non è in controllo. È come incolpare la macchina quando si fa un incidente. Non è una difesa che in un tribunale potrebbe reggere un granché. I secondi, invece, non si sono accorti del problema sociale che stanno creando al tavolo, quindi a loro rispondiamo con le prime due premesse. Qualsiasi possano essere le nostre ragioni interpretative, se le persone al tavolo sono più importanti, dobbiamo preservarne la felicità. Gli accordi tra giocatori sono alla base dei giochi se questi accordi smettono di essere validi, il gioco finisce immediatamente. E quando dico finisce, non dico che si interrompe, ma dico che continua diventando qualcos'altro, qualcosa che il gioco non è. Questo semplicemente non deve accadere, sempre che voi vogliate mantenere dei rapporti sociali buoni con gli altri membri del tavolo. Ora che abbiamo seguito la strada tracciata più volte da tutti, però, cerchiamo di vedere una cosa un pelo alternativa e meno assertiva. Cerchiamo di spostarci piano piano dalla parte degli utilizzatori. Loro potrebbero, e per esperienza vi dico che spesso è così, essere genuinamente convinti di essere nel giusto e che quella frase sia corretta. Quindi cerchiamo di sistemarla, di ripulirla, dire questo è quello che avrebbe fatto il mio personaggio, è una formulazione fondamentalmente sbagliata, perché è fraintendibile. Sembra che il personaggio sia un'entità precostituita e conoscibile su cui noi non abbiamo nessun controllo. Proviamo quindi a fare un'operazione linguistica e passiamo da questo è quello che farebbe il mio personaggio a una formula più estesa. Questo è quello che farebbe il mio personaggio per come io l'ho creato e come io voglio giocarlo. Passando a questa formula estesa e tenendo sempre da conto che siamo noi che facciamo agire i nostri personaggi, modifichiamo ancora. Questo è ciò che io voglio che il mio PG faccia, per come è costruito e per come io voglio giocarlo. È chiaro dove voglio arrivare? Bene, adesso che abbiamo esteso, stringiamo nuovamente. Questo è ciò che io voglio che il mio personaggio faccia, o se preferite, questo è ciò che io voglio fare il mio personaggio. Riformulando questo è ciò che farebbe il mio personaggio in questo è ciò che io voglio fare con il mio personaggio, il discorso cambia radicalmente. Innanzitutto, modificando la frase, noi non appioppiamo al personaggio le responsabilità delle sue azioni, ma le prendiamo tutte su di noi. Non solo! Così facendo, stiamo dichiarando forte e chiaro che quel personaggio lo abbiamo creato noi. È nostro e noi abbiamo un'autorità autoriale su di lui e dirò di più. Noi stiamo dicendo che adesso parte del nostro benessere al tavolo è dipendente dal fatto che quel personaggio che noi abbiamo creato compia quella specifica azione. E Il nostro benessere va tutelato se accettiamo le premesse. Io non credo, perciò, che dovremmo osteggiare sempre e comunque i giocatori che vogliono fare con i loro personaggi qualcosa che va contro i nostri piani. Allo stesso modo, credo che dovremmo dire le cose come stanno. Se noi desideriamo che il nostro PG faccia una determinata cosa, diciamolo con chi e spieghiamo perché. Addossando tutte le responsabilità al nostro personaggio, non diamo la possibilità agli altri di confrontarsi con noi. Loro possono solo accettare, con una certa frustrazione, o rifiutare, o arrabbiarsi. Ma non l'accetteranno mai come una ragione valida, perché loro lo sanno che non è il personaggio che sceglie. Riformulando tutto in questa nuova maniera, invece, noi apriamo il confronto, che immediatamente diventa un confronto tra autori. Improvvisamente stiamo parlando di archi narrativi e di cosa noi, come autori, riteniamo sia giusto come proseguimento per il personaggio che abbiamo creato. Ovviamente tutto questo discorso, in un mondo ideale, andrebbe fatto comunque prima di agire, Magari dopo che si è provato a fare un rifiuto, come ho detto in un video precedente. Però se il rifiuto non fosse bastato e se non fosse stato capito, non costa nulla fermare il gioco per 5 minuti e far capire agli altri quanto sia importante per voi che quel personaggio... Prenda quella strada che non era stata pensata, non era stata ehm, contemplata nel piano originale. Magari ci sono mille implicazioni della storia di cui noi non abbiamo ancora tenuto conto. Quindi coinvolgiamo tutti nella storia e nella modifica degli accordi alla base del tavolo, se necessario. E se per caso non avete fatto nessun rifiuto, ma solo gran colpo di testa, eh, allora vi assicuro che prendervi le responsabilità su di voi e non darle al personaggio vi metterà subito in una posizione migliore rispetto ai vostri compagni voi potrete motivare le vostre azioni sarà comunque meglio che dare la colpa alla macchina in conclusione una comunicazione chiara è il primo passo per diminuire la frustrazione al tavolo, anche e soprattutto quando si viene meno agli accordi. Aggiungo solo che dovete ricordare che gli accordi al tavolo si possono sempre rifare, ma questo è un argomento per un altro video.